altre poche dicevo, fra le cose che si potrebbero dire come punto di partenza eh, che io mi, mi, mi offro è questo cioè, le comunità europee cercarono di creare una unità nell'Europa occidentale ricreare se vogliamo un'unità sicuramente un'unità economica in un continente che era sì diviso ma che era, eh, diciamo, viveva in una condizione di divisione che era del tutto innaturale rispetto alle sue esperienze storiche del passato quindi parto, diciamo, da un po' prima del 1945 con una noterella, poi la lasciamo lì, la approfondirete magari con qualche professore di storia moderna se vorrete, quello che vuoi eh, il concetto d'Europa, eh, beh, per Europa si intende come sapete, scusate, lasciamo un volatile che mi gira attorno il concetto d'Europa, come sapete, si è venuto a formare nel tempo. Volete dei riferimenti? Vedetevi volentieri, apparirà tutto sullo schema, sul, sul video. Eh, guardatevi, leggetevi Chabot. Leggia, leggiamo Micheli pubblicato dal Mulino Europa, per esempio. Ci sono tutta una serie di studi che su questo hanno approfondito. Il concetto d'Europa è un concetto geografico, un concetto culturale l'Europa dall'Atlantico agli Urali, come diceva Charles de Gaulle, ma dicevano anche tanti altri, gli stessi, diciamo, russi si ponevano il problema di capire se effettivamente la Russia facesse parte in toto in parte del, del, dell'Europa, del continente europeo, però poi la Repubblica, no? la società europea intesa come, come Repubblica dei Lumi, e così via, sono la società dei Lumi, questo Voltaire, eccetera, sono tutte cose che immagino abbiate, concetti che abbiate avuto modo di, di studiare e approfondire nel passato. C'era una coscienza d'Europa, di un continente unito in qualche modo, tenuto unito se vogliamo da qualche soggetto, da qualche. Marxist, marxianamente parlando da qualche classe sociale, da qualche ceto sociale, da dei gruppi, punto di domanda, sì, c'era un'unione, un'unità continentale, prima del 1945 sicuramente, ma anche direi soprattutto appunto in epoca moderna. Io trovo che lo studio della, della, della nobiltà europea da questo punto di vista molto offra, sia per evidenziando, enfatizzando differenze locali, ma anche elementi unificanti. Cioè l'esistenza di soggetti che si riconoscevano in come dire, forme culturali, esperienze, immagini, miti simili, se non identici, che erano diffusi in tutto il continente europeo, le differenze secondo me erano meno radicate delle similitudini, è un'opinione, io vi do delle informazioni e delle riflessioni poi voi su questo approfondirete e mi smentirete, magari desidererei tanto che lo faceste perché in questo modo magari ci può essere anche un dialogo immediato o nei mesi e negli anni a venire chi lo sa. Quanto avvenne con il 1945, cioè la divisione del continente europeo tra est e ovest, tra blocco orientale e blocco occidentale, introdusse una frattura politica sicuramente molto marcata. E poi però, secondo il mio punto di vista, e queste sono alcune cose che spero di poter riuscire a dirvi nelle prossime, nei prossimi minuti, una differenza è una frattura, e voglio dire che se si guarda nelle, nelle esperienze comuni diffuse in tutti i paesi europei del tempo, Post 45, dicevo una frattura che non era poi così netta come si può pensare, cioè, momenti unificanti a mio avviso ve ne sono stati, esperienze comuni ve ne sono state anche dopo il 1945, le vedremo. Comunque, dicevo, si parte, da cosa si parte? Si parte proprio dal 1945, dal dalle condizioni dell'Europa, quando si parla di unificazione europea, dalle condizioni dell'Europa. ho voluto pigliarmi una scelta. E eh, condizioni dell'Europa di un'Europa distrutta, non sto qui a approfondire granché sul, sulla, sulla questione, insomma credo che siete tutti quanti scienze storiche e storia, immagino, sì, comunque. Quindi, ben abbondantemente conoscete queste vicende. Eppure già qui direi che nel punto di partenza, la valutazione di questo aspetto, diciamo che si può già incominciare a sottolineare un punto le condizioni delle, la situazione dell'Europa del 1995 favorì molto la ripresa dell'Europa stessa paradossalmente perché è vero che l'Europa era stata distrutta ponti distrutti strade distrutte città bombardate distrutte tessuto sociale messo duramente alla prova ma, ma in realtà l'Europa Disponeva, nel 1945, di un sistema economico di fondo non così devastato come si potrebbe credere. Per esempio, l'industria tedesca non venne utilizzata, e non poteva essere utilizzata come era stata in precedenza o durante il conflitto, era stata distrutta solo per una minima parte. Chi ha studiato, credo il professor Vergallo in questo mi può, credo, sostenere, l'inserire, no, il costruire, infilare in grotte, in, in, in, diciamo in fabbriche sotterranee, le fabbriche stesse, preservò le industrie tedesche. L'industria francese non venne distrutta e devastata, venne utilizzata dai tedeschi a vantaggio dello sforzo bellico. L'industria italiana, insomma, credo che abbiate avuto modo di affrontare in più, in più casi, poi su questo io Ubi Maier mi, mi, mi trattengo ad andare troppo a fondo, però sapete che subì dei danni limitati o relativamente limitati, ci furono dei problemi, ma insomma le grandi industrie, Fiat eccetera eccetera restarono in piedi. Esisteva un sistema, un sistema economico che era rimasto tutto sommato in tosso, semmai chi aveva tratto maggiori malefici, tra virgolette, dal conflitto era la Gran Bretagna, perché andiamo a vedere la composizione e l'anzianità degli impianti industriali tedeschi, per esempio, più o meno i macchinari dell'industria tedesca potevano avere un 5-6 anni di, di anzianità, perché erano stati molto rinnovati proprio per il conflitto, il grande Albert Sperr e tutta l'organizzazione che rilanciò no, quel sistema mise in piedi un sistema tale da sostenere il conflitto. Gli inglesi avevano delle strutture industriali che erano vecchie di vent'anni, 15 anni, non erano riusciti a seguire il passo, Inghilterra è un caso particolare, ma l'Europa aveva questa struttura industriale diffusa, non del tutto distrutta, guardate, veramente è affascinante, fra virgolette ci mancherebbe altro, andare negli archivi britannici, ci sono proprio... Una sala predisposta, a un ufficio preposto che vi dà le fotografie delle città bombardate no, tedesche. È Incredibile, distrutte le città, era facile colpire le, le case: l'obiettivo era quello di affiaccare la gente, non di distruggere l'industria. C'era il problema: le industrie servivano per ricostruire. Infatti, si vedono in queste fotografie città devastate, ma per, le zone, perfino in alcuni casi, le, le stazioni ferroviarie rimasero intonse o comunque con danni relativi. Quindi dicevo, queste condizioni, questa situazione, erano proprio fatta apposta per favorire, almeno teoricamente, il rilancio dell'economia tedesca ed europea nel suo complesso. Stiamo parlando di interpretazioni, eh? Mie, Valent, qualcuno può essere non d'accordo, lo ripeto, eh? fatevi sotto, se avete altre informazioni, combattete pugnacemente c'era però un problema, c'era però un problema, l'unitarietà, l'unità diciamo, scusate, culturale, a certi versi anche sociale dell'Europa, del periodo soprattutto culturale, e tenuta assieme grazie all'esistenza all di, di quelle classi, di quei ceti sociali, insomma, il periodo moderno se vogliamo, aveva garantito l'Europa certo, un certo tipo di sviluppo una propria, una propria storia diciamo così grazie a un fatto che era stato come posso dire fondamentale e estremamente favorevole nella storia del continente europeo l'esistenza di alcuni stati Francia, Gran Bretagna, Regno Unito che si sono formati nel tempo forti e però una Germania divisa una Germania divisa voi volete parlare di un'Europa tranquilla pacificata o comunque non sotto guida tedesca dovete pensare a una Germania divisa a una, una Germania unita la Germania unita sarà sempre tendenzialmente foriera di problemi per il continente perché tendenzialmente per la sua forza economica, sociale tutto quello che volete tende a dominare una volta lo faceva con i carri armati oggi lo farà in altro modo ma ok L'Europa aveva vissuto quello che ha vissuto, visse cioè, tra il 1870 e il 1945 determinate esperienze perché l'unificazione tedesca aveva creato dei grossi problemi. Sto dando dei punti, poi li andiamo a recuperare. Bismarck lo sapeva, sapeva benissimo che la forza tedesca era la debolezza della Germania stessa. Le cose andavano assieme. Altri l'avevano capito meno, e nella frenesia di creare un sistema alla tedesca, dando alla Germania la possibilità di svolgere una funzione, funzione che si riteneva fosse sua propria, cioè quella di creare un continente unito, ma attorno alla Germania, si era poi lanciata nelle guerre, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale e quant'altro. Il post-45, con le industrie potenzialmente pronte, offriva... Un problema, ovvero anche delle soluzioni, quindi degli elementi positivi e degli elementi negativi. Uno di questi elementi positivi era proprio quello che vi sto per dire perché voi lo conoscete benissimo: la guerra aveva diviso la Germania, aveva divisa e risolveva una serie di problematiche. Se voi andate a vedere la storia, non capitasse di leggere un mammarella, una storia dell'integrazione europea, lo stesso minorismo quant'altro, vedrete che a un certo punto. OS 45 tra il 45 e il 47 le grandi potenze vincitrici del conflitto dialogano fra loro e dicono bene cosa facciamo riunifichiamo la Germania sì o no il millesimato di, delle vicende che io vi dico è questo tutti in teoria dicevano sì sì sì, sì, sì riuniamo, riuniamo riunifichiamo la Germania vogliamo già una Germania unita però e gli uni la volevano dalla loro parte gli altri la volevano dalla loro i sovietici per esempio offrivano come soluzione la neutralizzazione della Germania dicevano riunifichiamo la Germania ma teniamola neutrale ragioso perché la loro speranza era che poi neutrale la portavano dalla loro poi dicendo riunifichiamo la Germania speravano i comunisti di farsela comunista in sostanza di passare alla loro parte cioè, i vincitori della guerra avevano perfettamente capito, voglio dire, che il problema che vi dicevo prima era il problema che loro stavano vivendo. La Germania unita era una cosa per l'Europa e per, per loro stessi vincitori, la Germania divisa era un'altra cosa. La soluzione fu quella di tenere divisa la Germania, non pianse nessuno, per quanto ripeto nella storia, nella, anche qui tagliando un po' l'accetta, ma insomma, questo è il concetto. Non pianse nessuno, meglio averla divisa che unita. Perché si presentavano tutti i problemi di cosa fare di quel colosso un po' ridotto, gli avevano tolto i pezzi e così via. Questa divisione risolse una serie di problemi, praticamente, a tutti coloro che volevano governare l'Europa, cioè la statunitense e i sovietici, liberi di potersi gestire i loro spazi, gli uni l'Europa occidentale e gli altri l'Europa orientale. Tra l'altro, risolvendo comunque dei problemi pratici non da poco la storia d'Europa del post 45 la storia di profughi no? di displaced persons di persone costrette a abbandonare le loro case e a trovare un nuovo, una nuova sistemazione noi qualcuno adesso è tornato di moda dopo un certo periodo per molto tempo i profughi dell'Istria e della Dalmazia se li sono dimenticati per mille ragioni soprattutto politiche ma parliamo di 200-300 mila italiani quante sono? 150-300.000, più o meno questa era la cifra, per i tedeschi si trattava di 10 milioni di tedeschi che erano stati espulsi dai territori del Terzo Reich e addirittura che erano stati espulsi uh, dai paesi europei. Poteva essere Romania, Ungheria. Che addirittura, in certi casi, se ne erano andati volontariamente dalla da Polonia, se erano andati, per esempio, dalla stessa Russia in certi casi trasferendosi in quei territori che erano stati conquistati dalla Germania nei primi anni di guerra richiamati dall'idea della Gross Deutschland della grande Germania okay. stiamo parlando quindi di milioni di persone che poi vennero rilocate soprattutto nell'Europa occidentale indubbiamente problemi che poi riguardarono anche altre popolazioni perché i primi due anni della ricostruzione europea con questo panorama furono molto complicati ma furono anche paradossalmente molto formativi un po' perché ci si rese conto di quanto vi dicevo cioè la centralità della, della Germania e il bisogno di far ripartire la Germania come soggetto più che politico-economico e poi perché l'esigenza di far ripartire il sistema economico tedesco richiamò e costrinse diciamo così i, richiamò l'ordine costrinse i politici europei, ma anche, eh, soprattutto, gli alleati americani, a ripensare il proprio rapporto con il continente. L'Europa del 1957, trattati di Roma, marzo del 1957, è figlia del 46-47, cioè degli accordi previsti, per l'organizzazione europea della, diciamo, previsti per, per il piano Marshall e tal piano Marshall piano Marshall, voi sapete pensato nel, a partire dal 46 dal, dal, a partire dal 47 da parte del segretario di Stato Marshall appunto nel 47 prevede l'arrivo di soldi, di denaro in Europa eccetera eccetera di là del, della saga del piano Marshall in quanto tale prevedeva proprio obbligatoriamente da parte degli statunitensi la, la richiesta agli europei di coordinare i loro sforzi gli statunitensi dissero noi vi diamo soldi però voi ci dovete dire dove dovete e volete impiegarli dove volete eh, come volete gestire questo denaro lo fate però ce lo dovete far sapere Dovete dialogare fra di voi capendo quali sono i settori nei quali è opportuno ci pare opportuno rilanciare il sistema. Dobbiamo avere un feedback in qualche modo, non arrivano più soldi a pioggia. Dobbiamo capire come funzionano le cose, e soprattutto dovete parlarvi fra di voi, dovete coordinarvi. E qui abbiamo già tutto, tutta l'Europa di oggi. Sono passati questi due anni per, per chiarire tutto, nel bene e nel male interpretiamo capito non è che allora sapevano che nel 2014 okay. ci saremmo trovati in queste situazioni lo storico si prende la briga e forse anche un po l'abuso di interpretare le cose in questo modo perché l'Europa quando si eh, esce dagli da, da, europei quando escono nel 1945 dalla guerra beh fra quel, qualcuno fra questi fra, fra, i, fra i combattenti fra gli europei si pone il problema di dire creiamo un'Europa federale Guardate che il concetto di Europa federale è una cosa mostruosamente importante eh? rispetto a, a quella che era l'abitudine, la situazione del momento, diciamo così. No? Federare tutti i popoli con un unico governo, certo che ne parlano, qualcuno. Ma poi all'atto pratico, ai cittadini europei, nostri nonni o bisnonni, però forse non lo so, che sono... cos'è che interessava in quel momento? Prendo cos'è oggi? Il 29 ottobre 1946, che cosa gli, gli interessava? Quindi, 86, 80 anni fa. Uscire di casa, andare a, a avere un lavoro, avere una casa, trovarla se possibile in una realtà come quella del tempo: città bombardate, sistemi viari andati a patrasso, distrutto. E questo e quello, insomma. Trovare il pane per mangiare la mattina o la sera, insomma che come dite Milano, insomma queste cose così. Panico panatico, riuscire a riscaldarsi se possibile la sera. La società civile che funziona, sistema civile che funziona. E questo già di per sé poneva fine a qualsiasi discorso sul federalismo, a meno che non fosse indotto. Perché quando tu chiedi questo, che cosa chiedi? A chi lo chiedi, lo chiedi al, so, alla circoscrizione, se è cioè una grande città, o al comune, e il comune fa riferimento, vabbè, parliamo dell'Italia, la provincia, in Germania c'era un land piuttosto che l'arrondissement la, la, la, in Francia, quello che è, e così via fino allo Stato, che era l'unica forma conosciuta di organizzazione reale, cioè che aveva avuto efficacia nell'Europa del periodo pre-1945-1946. Cioè i nostri bisnonni chiedevano certe cose che poteva essere, quelle cose potevano essere loro garantite dallo Stato. Quindi il discorso federalista o veniva impiantato, sperando di riuscire a convincere i cittadini europei che questo funzionasse, o altrimenti non poteva essere nient'altro che una somma di stati che si mettevano a cooperare, che fossero disposti a cooperare fra di loro. Un coordinamento, un'attività un europea. Capite? Quindi per quello che dico il 47 ce l'ha già tutto. Quello che poi è venuto dopo, interpretando a mio avviso le cose. La Germania doveva essere fatta ripartire? Sì, perché c'era necessità della sua industria, l'industria tedesca era centrale nell'Europa. Bisognava ricostruire l'Europa. E per farlo, appunto, c'era bisogno della Germania. Per ricostruire il sistema si riprendono i soldi dagli Stati Uniti, diciamo da, da, da, da chi viene da fuori, chi ce li ha, certamente appunto gli statunitensi, ma gli statunitensi chiedono un coordinamento efficace degli sforzi e lo chiedono ai governi, agli stati. E gli stati si organizzano fra di loro appunto, secondo il dettato del, della comunità, del, dell'organizzazione per, per, per, per la cooperazione economica in Europa si organizzano in questi termini e danno il via al sistema, al sistema eh, appunto piano Marshall e, e, a, e al rilancio economico del, del, del continente. Non c'è un'unificazione sul modello federalista, è un rilancio a livello tipicamente nazionale. Quello che si verifica di fatto, quindi, è una ripresa, del, di una parte del continente europeo che si innesta all'interno di una frattura politica abbastanza evidente tra est e ovest una frattura comunque palese, evidente cioè voglio dire concreta e, qui poi ci, tante, ci sarebbero tanti aspetti che andrebbero approfonditi e su cui eh, vabbè, faccio solo un, un breve cenno è a partire dal 47-48 che una parte di cui si, hanno poi, si vedono gli effetti nel post 89 nel, nel momento in cui l'Europa si unifica diciamo, si unifica la Germania si aprono si fluidificano i rapporti continentali con il 47-48 i paesi dell'Europa orientale gli intellettuali dei paesi dell'Europa orientale incominciano ad affermare sempre più costantemente che i loro paesi quindi le culture che questi paesi rappresentavano, erano stati strappati a un sistema unitario. Sono proprio Alecchi, Jabot, tanti, tanti studiosi, polacchi, ungheresi soprattutto, insomma, che sono i più, più, più solidi da questo punto di vista, che sottolineano costantemente come, sostanza, la frase, la, il concetto era ma come non vi rendete conto che con la divisione in due l'Europa è monca? è un uomo diviso a metà, ma no? il visconte di dimezzato insomma, i Calvini hanno la memoria in sostanza c'è un'Europa che, eh, come fa a stare in piedi senza la parte orientale? e lì dentro incomincia a svilupparsi no? quel tarlo, che io dico un tarlo scusatemi se mi permetto di con quella cosa lì che poi la terrà a, a memoria ma insomma è un tarlo maledetto proprio maledetto che gli è stato in testa di dire che sono stati trascurati che sono stati dimenticati che sono stati abbandonati i popoli dell'Europa orientale e che quindi secondo me in queste vicende ci sta anche un po' l'intenzione l'attenzione verso le, le comunità europee l'Unione Europea successivamente insomma, dopo l'89 di molti paesi dell'Europa dell'Est che vedono nelle organizzazioni europee il bancomat è lo strumento per, per, il per le proprie economie è lo strumento attraverso il quale poter eh, fare una politica che alle volte può anche essere aggressiva verso per esempio la Russia, comunque con un'attenzione non così rispettosa diciamo del, di quello che era invece la riflessione e l'idea con cui era nata l'Unione Europea, la, la comunità le comunità erano nate negli anni 50. Vabbè, comunque so, diciamo. Queste vicende, 47-48 avevo detto, già ci sono proprio tutti gli elementi sia dello sviluppo, secondo il mio punto di vista, dello sviluppo del post-45 in Europa occidentale, sia poi queste storture, secondo me, sono tali per quanto concerne l'Europa orientale. Però erano elementi che si sono messi a operare, che hanno portato delle, determinati effetti e determinate conseguenze, ma non è che fosse necessariamente, cioè fosse inevitabile, non c'è una teologia in questo. Ho tutta una serie di fatti che poi si aggiungono però se dobbiamo andare interpretando a cercare le ragioni di certe cose bisogna partire sicuramente dal 47-48. Ehm, da questo momento in avanti incomincia l'anato 8-49 sulle questioni del, su come, del, su, torno alla questione di come rimettere in piedi la Germania di come utilizzare la Germania a, a, a vantaggio del, del, dell'Europa occidentale si sviluppa, si sviluppa poi tutto un dialogo un discorso fra gli stati europei i rapporti fra gli stati europei che è l'Europa occidentale stessa che poi porta questo, questi, questi rapporti portano alla invenzione diciamo così dell'Europa comunitaria non so se lo sapete avete nozione varie su queste cose o avete conoscenze no scusate mi posso chiedervi conoscete quando a un certo punto nasce la comunità europea del carbone e dell'acciaio? 1950 e sapete come si è arrivati a questo? Penso di sì, qualcuno mi dice di sì, sono probabilmente forse studiato. Per eh? controllare che il carbone e l'acciaio la base de, de, degli eserciti, comunque dello sviluppo valico, quindi per evitare che è un solo paese controllasse. Esattamente, esattamente, esattamente. Però il tentativo, cioè l'interpretazione che è abbastanza evidente, secondo me funziona la questione era effettivamente fare in modo che evitare che un paese in questo caso ovviamente era la Germania potesse utilizzare il carbone e l'acciaio si ritenevano gli elementi fondanti di qualsiasi tipo di politica imperialista diciamo così espansiva ecco evitare che questo avvenisse però di fatto una riflessione andando diciamo secondo me facendo un passo ulteriore la cecca del 50 così per certi versi anche la CED insomma, erano un modo e furono un tentativo di risolvere quelle, quei problemi che vi dicevo, che vi avevo, avevo fatto notare te stessa. cioè cosa fare della Germania, di se stessi, e come far evolvere il rapporto dei paesi europei con la Germania. Dare una risposta positiva non era solo un elemento negativo, una risposta negativa, io ho paura che la Germania faccia certe cose e allora mi comporto così. Era anche un'azione propositiva, reattiva positivamente, cioè... Mettiamo in circolo le potenzialità di un paese no? disinnescandone gli elementi pericolosi, d'accordo? Quindi, a livello nazionale, cioè, singole nazioni mettevano, delegavano in un certo qual modo, un, di, di un tanto di, inizio, diciamo di, di autonomia perché determinati problemi, il problema della gestione dell'economia continentale fosse, fosse superata, questi problemi fossero superati. In, questo, in queste vicende, 47, 48, 52, diciamo in questi anni, si pongono gli elementi, si pone la base di un altro grave, e forse ancora più grave, vullus del, nel sistema europeo, perché a fronte di una di una eh, unificazione, diciamo comunque di un avvicinamento fra gli stati europei continentali, uno Stato, la Gran Bretagna, che avrebbe avuto molto da dire nelle relazioni internazionali e nelle relazioni europee si estrae e si astrae dal sistema, al sistema economico ehm, fatto salvando poi la propria disponibilità a partecipare a, a, a, alle strutture difensive del continente. Va? però con, una, con, una, con un pensiero, con un modo di, di, di, di pensare, di riflettere, diciamo, di porsi di fronte al problema, alla vicenda politico-militare che, che era del tutto particolare, che non aiutava rispetto a, alla questione di fondo di riuscire a creare nuove relazioni continentali. Il fatto che, che la Gran Bretagna non partecipasse alle attività confederali, economiche insomma, del continente, secondo me ha creato un grosso, un grosso danno, ha fatto un grosso danno. Queste cose nascono appunto con gli anni 40-50. Perché? Perché di fatto ha privato l'Europa della vitalità che a mio avviso è garantita dai soggetti che sono, come dire, periferici a un sistema politico-geografico. Politico -geografico. Forse è un concetto magari un po' troppo rozzamente geo geopolitico, se vogliamo, però tirando un po' le cose si può, secondo il mio punto, di vista eh, sostenere questo. In fondo centrale nell'indicazione, nell nelle determinazioni delle politiche di uno Stato risulta essere alle volte più la periferia che è a contatto con gli altri che non il centro che è preservato dai contatti esterni. Eh, la Gran Bretagna eh, avrebbe potuto svolgere la funzione, se mi posso permettere. Una sorta di comparazione un po' ardita, ma insomma, Avremmo potuto svolgere il ruolo che, non so, possono aver avuto New York e San Francisco negli Stati Uniti. In fondo, negli Stati Uniti, eh, una politica estera è, fatta, è stata fatta sulla base delle necessità dei commerci, delle industrie, di chi comunque era portato a guardare attraverso i mari e a rapporti con gli altri, più che non una politica estera basata sulle necessità del, del contadino dell'Ohio dell'Iowa quale poteva avere interesse all'esportazione dei suoi cereali ma che non aveva una visione e non ha una visione globale così come può averlo il commerciante azione propositiva nelle, nell azione, nella politica estera statunitense a mio avviso Queste, questi territori l'hanno avuta all'inizio quando gli Stati Uniti sono nati nel momento in cui c'è stata un'espansione la Gran Bretagna era, avrebbe potuto e dovuto essere l'elemento diciamo, quello attivo verso l'esterno quello attento ai rapporti con i continenti quello eh, capace di, di, eh, di una visione a 360 gradi del globo anche perché è tutto sommato disinteressata, poco preoccupata rispetto a certe dinamiche continentali che per esempio hanno frenato sempre la Francia, soprattutto dopo l'unificazione tedesca, dopo il 1870. La Gran Bretagna si astrae e questi sono anni cruciali, gli anni 50, nel, nel percorso formativo del, della, del, sistema, del sistema continentale e delle comunità europee. Eh, è lì che, che nascono delle storture che poi si portano avanti fino ad oggi la, la tendenza della Gran Bretagna a eh, allontanarsi dal continente la paghiamo cosa che, che, che è avvenuta nel tempo la stiamo pagando anche adesso per esempio in una fase di profondo euroscetticismo europeo da parte di, degli, degli, degli inglesi eh, imperversano eh, posizioni altre gli altri paesi, cioè le grandi potenze continentali come appunto la Germania. E allora cade la stessa cosa. Ehm, scusate, dopo fate una, una pausa, tra una cosa, oppure arrivo alla fine e sì. poi dopo di che ci sono... Sì, l... Facciamo tutto sì, eh, benissimo, benissimo. A partire dagli anni 50 in sostanza inizia un percorso di trasformazione del sistema continentale che eh, eh, in realtà lì per lì non venne nemmeno granché percepito dagli europei stessi. Eh, da un punto di vista politico io mh, forse in questo potrei essere magari deludente nel, nella lezione che faccio, non intendo tanto discutere sulle posizioni di Adenauer, Schumann, De Gasperi, sulla necessità, sono cose fondamentalmente note, insomma queste le... Cioè, avete comunque avuto modo di... Di, di, di verificare, di affrontare in qualche modo si trovano con una certa facilità preferisco toccare alcuni aspetti che secondo me sono molto interessanti, più interessanti cioè le trasformazioni che con gli anni 50 dagli anni 40 ai primi anni 50 le, le basi per la trasformazione dell'Europa degli anni successivi si pongono in quel momento si pongono in quel momento se, voi, se noi andiamo a vedere e si pongono in quel momento nel momento in cui cioè i dirigenti europei cercano di Creare un sistema economico, creando di fatto un sistema che ci riescono, riescono a creare un sistema economico che privilegia delle relazioni continentali, abbastanza strette indubbiamente, che portano a federare, diciamo così, in questo caso sì, dei sistemi industriali, il sistema estrattivo europeo, eccetera eccetera ma eh, non portano ovviamente a compiere il passo definitivo verso la creazione di un sistema e di un'organizzazione federale vera e propria anche a livello politico l'Europa si unifica da un certo punto di vista da un punto di vista sociale dicevo da un punto di vista economico non da un punto di vista politico e le popolazioni europee non rendendosene conto vivono in quegli anni proprio i prodromi di quelli che sarà poi il boom economico di quelle sviluppi economici così così poi ampiamente eh, celebrati dalla, dalla, dalla, dalla ricerca storica, ma se vogliamo anche nella vulgata insomma, nazionale ed europei, nasce il Welfare State, nascono quelle, quelle, quei sistemi che erano appunto tipici, che sono stati tipici del, nostro, del, del, mondo, del mondo europeo. Eh, la comunità, le comunità non sono altro che la replica la comunità, la cieca, la cede, poi la c'è successivamente, non sono altro che una sorta di replica confederale e continentale di quelle politiche di piano che erano state, a mio avviso, che erano state pensate e che erano, si erano molto diffuse in Europa, sul continente, immediatamente dopo la fine della guerra insomma comunque a partire dal 47 48 quando i governi riescono ad avere un minimo di agio, di autonomia nelle loro scelte, nelle loro decisioni tutti i, i politici europei se voi andate a, a vedere dal più diciamo, lavorista al più conservatore vivono, e eh, percepiscono diciamo, con grande felicità e con grande soddisfazione questo, questo sentimento di affezione e di, di, di fedeltà al concetto di politica di piano in un modo o nell'altro, tutti, poi lo possono chiamare in modo diverso, in politica di piano sa molto il piano quinquennale staliniano onestamente, però il concetto è quello, la pianificazione, usiamo questo termine quindi più correttamente, c'è la pianificazione, c'è l'idea di favorire, di spostare, l lo c'è, cioè il piano Marshall favoriva la pianificazione, richiedeva una precisa identificazione dei settori nei quali si dovevano eh, no, si, doveva, si, doveva, si doveva investire nei quali si doveva, si doveva agire con gli anni 50 quel, eh, la lettura voi, vabbè, questo forse non sono i nonni magari. provate a chiedere vabbè, insomma, comunque persone molto anziane che possono aver vissuto il periodo precedente gli anni 30 e gli, gli anni 50 non vedono se sono stati soprattutto ma anche nelle città non c'è una grande differenza non c'è una grande differenza l'europeo degli anni 50 vive come l'europeo degli anni 20 o degli anni 10 aveva a montare 100 del suo stipendio l'80% lo utilizzava per mangiare per vestirsi e, e le spese del diciamo così si, si limitavano a un po' di tabacco andare al cinema ogni tanto andare alla balera, ballà, insomma, la domenica quando, quando c'era la festa comandata, le spese per il riscaldamento erano quelle che erano, il sistema di riscaldamento si andava a carbone, non è che c'erano queste cose, capite, quindi l'Europa di quel tempo era un'Europa che eh, era, negli anni 50 era molto simile a quella che, eh, che si era venuta a creare, eh, cioè molto simile a quella che c'era precedentemente negli anni 20 e negli anni 30 quella di 60 anni prima. E grazie appunto alle trasformazioni che vi ho detto, alle politiche che vi ho detto, alle eh, iniziative che a cui ho fatto, ho fatto cenno, che cominciano a esserci delle trasformazioni dicevo, che poi si verificano e che, che, che, che danno effetti, perdonatemi, soltanto con la fine degli anni 50 e primi anni 60. Si crea il sistema socialdemocratico e si crea il sistema socialdemocratico nell'Europa occidentale e per certi versi anche nell'Europa orientale, perché questo è secondo me lo sforzo che noi dobbiamo porci, andando al di là delle cose che io stesso vi ho raccontato precedentemente, cioè al di là di quella che è la vulgata della costruzione dell'Europa attraverso i sistemi che vi dicevo, attraverso il piano Marshall, attraverso le comunità, eccetera, eccetera. Ovvero sia che bisogna riuscire, o bisognerebbe riuscire a capire quanto di simile, quanto di diverso tra Est e Ovest le due parti hanno vissuto, quanti, quanti elementi simili vi siano stati, quali esperienze simili vi siano state e quali esperienze invece siano state differenti. Allora io mi chiedo, in fondo, l'Europa dell'Ovest si ricostruisce secondo un progetto, diciamo così, confederale, le comunità, qui arrivo quella sparogrossa, eh, lo so che qualcuno dirà, beh, insomma, però si crea un sistema di questo genere, no? gli Stati Uniti favoriscono la nascita delle comunità, gli europei sviluppano il proprio sistema comunitario, mettono assieme certi, certi elementi, certi, certe loro capacità, certe, certe conoscenze e così via, e all'est cosa succede? All'est comunque l'Unione Sovietica, seppure costringendo i propri, i propri soci a questo, costringe i paesi dell'Europa orientale a coordinare i loro sforzi, perlomeno rispetto al centro sovietico uniformano un sistema, una società, danno un indirizzo, creano appunto una pianificazione. Negli anni 50, in Europa occidentale, come nell'Europa orientale, si viene a creare il cosiddetto welfare state, non che non ce ne fossero stati prima, c'erano anche prima le, le, le pensioni, eccetera, però molti dei servizi venivano pagati. Venivano pagati cittadino con il post 45 le due parti dell'Europa sviluppano questo, questa, questa, questi sistemi no, socialdemocratici perché quando, quando è chiaro che dopo gli anni 50 se, soprattutto gli anni 60 nell'Europa orientale molti incominciano a storcere il naso rispetto al comunismo ai regimi però inizialmente, almeno in alcuni stati, penso la Cecoslovacchia, o meno i polacchi perché in realtà odiavano i russi, non perché ci fossero i comunisti, perché non avevano molto amore e affezione verso i russi, ma in molti, comunque in gran parte di questi stati dell'Europa orientale, se voi andate a vedere nei primissimi tempi, l'arrivo dei sovietici e del sistema diciamo, comunista non è che fosse poi così sgradito. Eh? Io non sono poi tanto convinto, almeno questa è la mia opinione, per quello che ho potuto leggere. Perché? Perché in fondo le società precedenti erano molto conservatrici. La gente non stava bene prima. Togliamoci di, dalla testa queste cose. Secondo me, per quello che ho potuto studiare, per quello che ho potuto vedere, i sovietici garantiscono l'accesso alla scuola per tutti. Garantiscono un minimo, così comunisti, insomma, un minimo, dicevano, poi dopo, però dicevano un minimo di, eh, di welfare, di, di, di, di sanità per tutti. La casa per tutti. Tutte cose che non erano consentite precedentemente, allora vedete che tutto sommato le due parti dell'Europa così divise vivono dei momenti simili, cioè un percorso di trasformazione, l'Europa del post 45 non è uguale diciamo degli anni 50, 60 ovviamente si è molto trasformata anche all'est rispetto all'Europa degli anni 30 in alcuni casi in peggio, ma per certi aspetti in meglio, e questa cosa le popolazioni le riconoscevano, la gente del tempo lo riconosceva. Nonostante le controverse e le difficili condizioni economiche, nonostante la lotta per il controllo del potere e le controindicazioni che ne derivavano, le due parti dell'Europa hanno subito delle trasformazioni in modi differenti ma che hanno portato effettivamente i paesi, le due parti del continente a trasformarsi. D'accordo? Altro aspetto, se posso dire, molto importante di questi anni che, portò, che secondo me poi deve essere ricordato, eh, perché poi ha avuto un, un aspetto vi, vi do degli elementi poi dopo su questi possiamo pensare insomma, apparentemente fra loro diversi ma che riguardano l'unificazione l'Unione Europea, diciamo, le comunità europee il processo di, di, di, di, di, di trasformazione insomma, del continente europeo un altro aspetto importante di questi anni è che è stato vissuto dal, dall'Europa in modo controverso e forse anche perché è stato poi dimenticato è anche un punto controverso proprio per questo, cioè si è preferito dimenticarlo sono gli anni nei quali l'Europa con la decolonizzazione dimentica e perde le, le, le proprie colonie la fine del colonialismo ha avuto poi degli effetti drammatici su alcune società europee, più di quanto non si creda da un punto di vista sociale democratico e così via siamo tutti quanti contenti e soddisfatti di questo che sia, di quanto è avvenuto ma la fine del, del colonialismo fu il ritorno in patria di tanti cittadini bianchi che non volevano più stare lì perché non erano disposti a vivere nelle civiltà negli stati, nei nuovi stati africani, guerra all'Algeria, guerra, eh, vicende kenyoste in Kenya, l'indipendenza del Kenya, Malesia, eh, Vietnam e così via. Non sono state soltanto guerre, sono stati anche momenti di ritorno sul continente europeo. La conseguenza è stata che, da un certo punto di vista, questi fatti favorirono. La necessità, il bisogno di ripensare i rapporti, cioè ripensare l'Europa e i paesi europei rispetto all'Europa. È il momento in cui l'Europa, da soggetto attento all'esterno, est, all incomincia a pensare soprattutto a se stesso. Guarda al proprio interno, ha la necessità di rimodulare i rapporti all'interno del, del continente. E da qui, non a caso, 57 comunità economica europea non a caso rilancio del sistema del, del progetto eh, confederale però sempre del progetto confederale ah eh, quando a un certo punto riprendendo un po' il filo del discorso sul, sul colonialismo possiamo lasciarlo lì un attimo perché chiedere una serie di riflessioni di altro genere ma ripartendo e ripresentandoci ripartendo e, e, e ritornando ad analizzare sempre per noci per brevi medaglioni lasciati un po' terreno, poi vediamo di capire se qualcuno vuole approfondire o meno, con i cambiamenti che si verificarono negli anni 50, con i cambiamenti che si verificarono negli anni 50, con quella trasformazione in luce già negli anni 50, trasformazione del sistema economico e sociale del, del continente. Questi fatti portarono, queste vicende, portarono poi negli anni 60 a una trasformazione ulteriore ancora più significativa del continente europeo, che va al di là della capacità delle comunità di rafforzarsi. A me, a un certo punto, quando si parla di Europa, di unificazione europea o di rapporti all'interno del continente, io mi appassiono meno dei processi e delle vicende legate alla crisi della sedia vuota, l'unificazione diciamo, dei passi, della PAC, della politica agricola comune, trovo più entusiasmante, più interessante, più ricco di suggestioni il fatto che quelle vicende comunitarie si inserirono all'interno di un processo di trasformazione del continente europeo che vide il continente europeo per la prima volta, i cittadini del continente europeo per la prima volta, a vivere esperienze simili, se non addirittura comuni. Senza rendersene magari conto. Faccio un esempio molto, molto banale se volete. Ma è stato? forse perché facevano la pubblicità della radio su, su, sulla radio sulla RAI, radio Rai in sostanza. C'è un periodo adesso mi pare che adesso dicono no, la radio, fanno, vedere, fanno sentire dei, dei pezzi no, di, di, di vecchie di vecchie registrazioni per dire la, la, che la RAI ha, ha rappresentato il paese. In sostanza. Bene. Hanno fatto tiri, mi ricordo di aver sentito insomma, relativamente di recente questa sospensione sul 1965 alla stazione centrale di Milano, perché c'era di mezzo Milano, mi colpito questa cosa, arrivano i Beatles. Ah, arrivano i Beatles. E non è un fenomeno europeo questo. Ed è un fenomeno europeo veicolato dalle trasformazioni che c'erano state. c'erano state le comunità? Va bene. Sarà stata la cooperazione fra gli stati? Probabile. Sarà stato il fatto che cominciavano a circolare i beni e le merci con maggiore rapidità? Sicuramente. Sì, negli anni 50 poteva andare bene ancora Natalino 8, oppure se preferite le... le, le, le come si chiamano le... le le commedie di Rattigan e nessuno se le, se le filava inglesi perché magari non erano molto al gusto, al gusto europeo con gli anni 60 cominciano a diventare sempre più frequente queste forme di relazioni transnazionali diciamo, trans eh, mh, co, confinarie diciamo così no, a livello europeo nasce un sistema europeo nasce una cultura europea nasce, attenzione si trasforma e si radica una cultura europea popolare perché in realtà Mozart, Mozart Beethoven, eh, Tchaikovsky, eccetera, eccetera, sono, sono Europa tutto quanto. Tutto quanto, eh, tutto quanto. Però nasce questo, questo è un attimo carino. C'è proprio questa trasformazione. In tutta Europa, per esempio, nasce la categoria, si radica nella categoria del teenager. Guardate che prima degli anni '60 non esisteva il teenager. O eri bambino e andavi con i calzoncini corti, poi quando diventavi ometto ti mettevano il, la giacchetta con la cravattina e ti vestivi da. e ti vestivi da. e ti vestivi da, eh, da, da uomo. Quanto mi sarà, mi sarà capitato di leggere nei, nei magari romanzi, no, Del ragazzino che sta dentro nel vestito che gli balla dentro, però si. si, si veste da maschio. Da, da, da, da ai 6 anni guarda se nasce il teenage ed è un fenomeno europeo scusi voleva? un altro fenomeno che sicuramente aiuta a creare una opzione ottimista il, il turismo. turismo il turismo? Di massa, assolutamente cose, tipo Spagna, assolutamente bravissimo assolutamente assolutamente nascono queste queste queste, queste, queste ci sono queste esperienze, ci sono queste esperienze. Vedi che a questo, questo punto siamo già arrivati a un problema a una, diciamo, a una problematicizzazione dell'Europa che ci porta ben al di là delle comunità e che ci porta inevitabilmente io ho iniziato diciamo, in modo molto tradizionale perché mi sembrava il caso di ricordare sto anche perché questo era comunque la nascita delle comunità europee dal 1945 agli anni 80 quindi mi sembrava anche giusto ricordare non è che non, non le conosciamo queste storie è molto più importante questo aspetto, sono questi gli aspetti. Grazie alla nascita di queste comunità, grazie alle trasformazioni sociali, grazie anche alla diffusione della televisione, del telefono, delle varie forme di comunicazione, eccetera, eccetera, si trasformano le società europee. E questo tipo di, di, di, di reazione, eh, diciamo, di, di trasformazione, è comune a tutta l'Europa occidentale, ma attenzione, anche l'Europa orientale. Adesso io, qui va bene, i nostri strumenti tecnologici di oggi ce ne impediscono se fossimo stati vi avrei fatto magari vedere due o tre due o tre file si possono trovare tranquillamente su youtube le pubblicità delle eh, macchine diciamo delle macchine fotografiche della car zeiss piuttosto che c'è la pubblicità nell'europa dell'est non è che non ci sia eh? nelle televisioni dell'europa dell'est esiste come se c'è e questo tipo di trasformazione, di creazione, diciamo, di una, di, un, di una società, certo, meno consumista, perché potevano ciurlare meno nel manico in quelle cose lì, da quelle parti, insomma, potevano trarre meno vantaggi, insomma, dal loro sistema sociale. Però c'è, come dicevo, anche appunto, nascono i nuovi modi di vita, che anche in questo caso sono sicuramente diffusi in Europa eh, occidentale, io non lo so, nell'Europa orientale questo onestamente vi invito, magari approfondite, i supermercati, o comunque questi luoghi dove poter comprare, ci, eh, luoghi dove poter comprare eh, eh, eh, fuori dal tradizionale sistema no? del, del, del, del negozio sotto casa. Queste sono trasformazioni molto importanti. Di, ripeto, qualche cosa di questo genere, cioè arrivo addirittura a esagerare. Guardate, ve la sparo grossa se volete, ma è, la verità: ci fu anche un secondo me. La verità ci furono anche dei fenomeni di contestazione giovanile da una parte e dall'altra, e Praga, esatto, ma non solo, cioè ci sono delle esperienze proprio anche da un punto di vista culturale. Se voi vedete, eh, le polemiche dei, eh, dei giovani. Anche in, anche in Romania nel 66 75-66 sono i giovani, gli universitari all'avanguardia a chiedere il cambiamento si sarebbe detto allora del sistema no? bisogna cambiare il sistema nell'Europa orientale queste esperienze ci sono, ci sono state ci sono state eh, gli economisti, economisti cecoslovacchi che chiedevano negli anni 60 appunto quelli che poi vanno ad appoggiare sperano in Dubček, eh, Ota Silk ed altri e chiedevano la trasformazione del sistema, stando dentro il sistema ovviamente, non chiedevano la società, la società occidentale, non, è, non si poteva, in quel caso il sistema era, si è visto poi anelastico, loro speravano di avere quel minimo di elasticità volta a cambiare le relazioni e il sistema economico, no? l'economia dei propri paesi dell'Europa orientale, restando all'interno del quadro garantito e forzato, del, rappresentato dai, dai, dagli stati nei quali dei governi nei quali, nei quali operavano, ma è una contestazione, così come in Occidente i giovani del 66, 67 e 68 rileggevano il, il, il vecchio Marx, quello degli scritti pre-capitale, cercando di trovare quello il vero Marx che poteva permettere loro di fare un passo avanti contestativo, diciamo di contestazione, della sinistra dell'Europa eh, dell occidentale. Chiaro, non è che posso dire che le due cose siano completamente combacianti, è chiaro che era più facile che ci fosse una similitudine, molto, quasi, quasi un'identità identi, un tra eh, il, il, il contestatore francese e quello italiano, poi non è vero, perché poi il 68 francese è stato diverso da quello italiano, per carità di Dio, però ma torno a dire sono esperienze vissute contestualmente diciamo. ci sono delle, delle, delle, delle vicende che possono essere in qualche modo, eh, in qualche modo paragonate il riformismo degli economisti dell'Europa orientale secondo me è comunque o oh, le proteste degli, dei giovani eh, eh, universitari eh, eh, polacchi sono l'esatto diciamo, mutatis mutandis quello che avviene eh, nell'Europa occidentale in quegli anni eh, se eh, poi vabbè, ci sono tante cose, ma se proprio dobbiamo, al, al limite, cercare di trovare un, un, un difetto, secondo il mio punto di vista, è che poi di fatto, nella società europea di quegli anni, negli anni 60, della comunità economica europea, eh, in fondo la società eh, o le società europee andavano più veloci, ed erano più veloci nei cambiamenti di quanto non fossero capaci di cambiare le, le, i sistemi. Economici dell'Europa stessa dell'Europa occidentale ovviamente, ovviamente anche dell'Europa dell orientale e questo indubbiamente ha fatto poi danno nel senso che l'incapacità di gestire questi cambiamenti di porsi a eh, come dire, sfruttare quella, quella, quelle rinnovate spinte quella, quella vivacità nella società diffusa nella società, nella società, nella società europea da parte dei vertici favorì indubbiamente quello che è stato poi restare indietro da parte del sistema eh, europeo, del sistema economico ma anche politico europeo, noi siamo, l'Unione Europea oggi è anni luce dietro quello che dovrebbe essere un'organizzazione up to date rispetto, quindi capace di rispondere alle esigenze dei cambiamenti internazionali e anche ai cambiamenti della società al su questo non ci sono dubbi, questo è proprio siamo di tre generazioni prima, insomma è come cercare di, di, di, di, di, di, di, di far dialogare un, un, un, un computer della, della, della Apple con il vecchio Olivetti degli anni 60, non, non pagliano, cozzano, non funzionano in sostanza. Un altro passaggio, qui vabbè, vi do, ripeto, delle, dei medaglioni, poi cerchiamo di mettere assieme eventualmente se ci sono dei, dei, dei dubbi. Se no. Questa situazione, questo modo di intendere, cioè il fatto che le società cambiassero, ma, società, la società civile cambiasse, ma le organizzazioni eh, comunitarie fossero lente nel recepire questi cambiamenti, a mio avviso è dimostrato pienamente dal fatto che a un certo punto negli anni 70 le comunità ehm, vissero quella che è stata definita una sorta... Proprio, gli anni 70 sono considerati la, la stagione della stenosi, Europea. cioè nel senso perdono di vivacità vivono queste esperienze eh, i, i cambiamenti della società, le difficoltà della società le, le sfide della società no? la, la, la crisi petrolifera eh, il, i nuovi rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica sanciti dal, dagli accordi SALT Ecco, le comunità non riescono, la, la CE in sostanza, non riesce a rispondere, e andare avanti nel, nel porsi effettivamente come soggetto non soltanto economico ma anche politico, ormai il destino era già stato segnato con, con i primi anni 60. In compenso però la CE, e questo appunto la dimostrazione della, della debolezza del, delle istituzioni dell europee, diventa sempre più uno strumento utilizzato dai paesi che vi partecipavano, introducendo un ulteriore uno strumento passivo se vogliamo, cioè, introducendo un'ulteriore stortura, diciamo, un, altro, un altro passo verso, verso l'abisso di quello che invece non avrebbe dovuto essere. Mi spiego. Con gli anni 70 si pone il problema per i paesi europei di aprire le porte, i sei della comunità, di aprire le porte della comunità dei sei agli altri stati, quelli che erano attorno, stati periferici, la Gran Bretagna, il Regno Unito in primo luogo. Eh, e viene accettato questo concetto per cui si fanno partecipare le, le, i paesi europei perché Perché in fondo servono a bilanciare i rapporti all'interno della comunità non voglio dire intendendo tale partecipazione come un passo in avanti verso un ampliamento delle prospettive verso l'apertura, verso il mondo esterno ma semplicemente per poter meglio bilanciare i rapporti interni la Gran Bretagna per i francesi era utile perché sono. Allora, il eh, Regno Unito resta fuori nel 1957, chiede di fatto tre volte più o meno, insomma, due volte e mezza di entrare all'interno della comunità. Nel 1963 viene stoppata da De Gaulle, nel 1967 circa, mezzo perché era un pur parler, diciamo, un tentativo di capire se si poteva riaprire il negoziato, viene stoppato ancora da De Gaulle. Finalmente c'entra nel 1972-73. E entra perché a un certo punto non c'era più De Gaulle a quel punto. Pompidou, i francesi dicono, hm, allora la Germania adesso si è messa a fare la sua politica, politik, no? Cioè si apre all'Europa orientale. Allora cosa facciamo? Abbiamo bisogno di qualcuno che bilanci le capacità tedesche, che sono grossi, si sono rimessi a fare la loro politica autonoma. Allora cosa facciamo? Imbarchiamo gli inglesi. In questo modo ri ribilanciamo i rapporti all'interno della comunità. Capite che affrontare, secondo me, questo tipo di... Eh, di impostazione, quanto di più vecchio ci potesse essere, come diceva lei e, e come dicevamo prima, gli europei andavano in vacanza in Europa, si frequentavano e, cominciavano, e cominciano a esserci sempre più i, i, i matrimoni misti, diciamo così, no? l'italiano che sposa la, la, la tedesca, il francese che si sposa col, col, con l'olandese e così via, cioè cominciano a vivere... Italiano che, si, che sposa la, la belga, e conosco una mia conoscente, che appunto è nata da questo tipo di, di relazione, cioè è qualcosa di vecchissimo l'idea di intendere la presenza di un paese europeo all'interno della comunità come mezzo per bilanciare le, i rapporti, capito? ma proprio perché è vecchio, perché dimentica quello che è il sistema sociale che si è venuto a creare, io quando sento parlare, scusate, questa è una cosa molto contemporanea, di creare lo, st lo staterello e la cosa, così con gente, io ho davanti gente probabilmente è andata in Erasmus o che ha rapporti di, di lavoro, avrà rapporti di lavoro, il resto era là, poi mi cadono le braccia insomma, ma che cavolo è, ma che roba vecchia è. In quel senso le comunità furono usate in questo modo, peggio ancora, o meglio se volete, ma comunque sempre secondo questo tipo di mentalità, negli anni 70 allora diventano, cadono il regime dei colonnelli in Grecia. Finisce il franchismo, c'è la rivoluzione eh, in Spagna, c'è la rivoluzione dei garofani in Portogallo. L'impostazione è questa, l'idea è questa. Usiamo la comunità economica europea per stabilizzare questi paesi. Li facciamo entrare, entrano anche loro nella comunità, gli diamo soldi perché così rafforziamo in, in tutti e tre i paesi la democrazia. I francesi e i greci sono usciti a causa della guerra con la Turchia, nel no? 74, I, i, gli spagnoli e i portoghesi hanno bisogno... Vedete che però ha un uso strumentale di una struttura che è confederata, peraltro, nel senso che devolve, neanche tanto confederata, non era neanche più di tanto, allora, ma comunque che devolveva delle proprie prerogative economiche a un organismo, la commissione, che peraltro non aveva nemmeno grandi poteri, no? questo è una visione assolutamente, secondo me, vecchia e che, che non era al passo con le trasformazioni sociali. Per tempo. È carità degnissima da un certo punto di vista, perché effettivamente, garantendo... So, eh, nel 70, eh, bisognerebbe capire allora la Spagna entra nella comunità economica europea nell'86. Okay. Il colpo di Stato di Tejero, un tentativo di colpo di Stato in Spagna, qualcosa abbastanza buffonesca, insomma, cialtronesca di, di Tejero, nell'81. Io vorrei capire poi però quanto di, europeo ci sia, di comunità economica europea ci sia stata la capacità della società spagnola di resistere a quell'evento. Secondo me è stato un merito della società spagnola, cioè la volontà di restare di avere una società democratica, delle istituzioni democratiche era totale. C'erano anni luce, sì, si diceva facciamo partecipare gli spagnoli alla comunità, le facciamo entrare, ma insomma ce ne voleva ancora prima che il tutto venisse sancito, no? capite? Però l'idea di utilizzare le comunità in questo modo dimenticava e ha lasciato, lasciato di là con tutte quelle che erano le reali prospettive di, una efficace, eh, di quel dialogo efficace che avrebbe dovuto e potuto essere creato fra le popolazioni europee, imponendo diciamo, al, al sistema europeo una visione che apparteneva all'epoca eh, non diciamo dell'epoca dell'imperialismo del post-tardo del ottocento, ma perlomeno proprio del post-1945 è una visione molto antica sono passati 30 anni e il mondo va avanti ha più di una generazione eh, qui ci sarebbe poi però mi fermo forse perché magari c'è bisogno di fare qualche, qualche domanda perché ormai siamo un'ora abbondante di, di cose so, faccio solo un'osservazione so un forse con gli anni 70 effettivamente ma siamo in un periodo molto stretto diciamo, molto. molto sono 15 anni a mio avviso che tra Europa orientale e Europa occidentale si crea effettivamente un minimo di frazione, nel senso che l'Europa occidentale corre, l'Europa orientale si ferma, si ferma sicuramente. Tutti gli indicatori economici lo dimostrano chiaramente, che è proprio il periodo nel quale le economie degli anni 70 e dopo gli anni 80, l'economia dell'Europa orientale di fatto crollano, cioè insomma le varie politiche di piano, la creazione di di piani quinquennali, la creazione dell'industria dell pesante, così via in orientale ha creato disastri e quindi il sistema progressivamente comincia a collassare. E forse sono in questo periodo che onestamente c'è una frattura, cioè una, una, un allontanamento delle due valve del, del, del continente, però devo anche dire una cosa, che a mio avviso negli anni 70 eh, e negli anni 70 sarebbe stato possibile se ci fosse stata la volontà perlomeno di mantenere in vita il ricordo di un sistema europeo, continentale, unito e di esperienze comuni. Io ho provato a guardare nelle riviste più importanti, penso un po' Foreign Affairs, cioè quelle riviste comunque che fanno, ho fatto proprio ricerche, che fanno ancora oggi, insomma, parlano di politica e sul tamburo, no? affrontando le questioni, anche in modo polemico, le vicende insomma, in corso, diciamo così, e eh, queste due dimensioni secondo me esistono no? la storiografia a mio avviso le ha date queste, queste informazioni Questa, due, questi due mondi che sono divisi da, un punto da una cortina di ferro ma eh, non, eh, non sono poi così divisi totalmente nelle loro esperienze al fondo ve l'ho detto, no? cioè contestazioni da una parte e dall'altra la nascita da entram entrambe le parti in tutti i due blocchi eh, la nascita di un welfare state in entrambi i blocchi il miglioramento e la modernizzazione della società, volendo da entrambe le parti eccetera, queste cose non, non, non vengono percepite non vengono percepite, cioè viene enfatizzata la frattura non gli elementi unitari e, e oggettivamente questo è un aspetto tipico cioè, vero insomma di questi anni e forse qui può darsi nell'immaginario nell anche dei, dei, dei dei dirigenti di oggi dei paesi, paesi dell'Europa orientale questo aspetto si è rimasto insomma guarda, a, a, a 60 anni, 50, 60 anni si, si, si, si offrono delle risposte ai problemi con la testa di quando ci sei formato attorno ai 20-25, sostanze inutili non c'è niente da fare, più o meno questo è lo standard no, no, non è che c'è molto da fare io, noi siamo nati in un periodo in cui esistevano ancora i due blocchi, ogni tanto capitano di dire però come erano i tempi <ride> cose così quindi Può succedere, no, queste cose. Io, ripeto, ho visto Foreign Affair, quello che veniva enfatizzato in quegli anni era proprio l'appartenenza dell'Europa occidentale al mondo atlantico. E negli anni 70, siamo la parte negli anni 70, questo è molto evidente. Tutta la tradizione europea orientale viene dimenticata, viene proprio ignorata, viene proprio ignorata. E la comunità, onestamente, da questo punto di vista, per quello che ne so io, non è comunità, insomma, non furono soggetti attivi nel mantenere veramente i rapporti forti fra le due parti dell'Europa, cioè a quel punto le comunità sono come che si dice, la comunità gli inglesi dicono inward looking, cioè guarda all'interno di sé non guarda troppo all'esterno e se guarda all'esterno guarda ai paesi africani con gli accordi il rapporto con l'Europa orientale è lasciata più alla politica alle iniziative dei singoli paesi per quello che ne so io e comunque ho visto più enfatizzato questo passaggio e questo non, non, quindi non sorprende come a un certo punto quando negli anni 80 le cose cominciarono a cambiare e il blocco orientale diciamo, cominciò progressivamente a decadere risposte efficaci dall'una e dall'altra parte per riconsiderare i rapporti continentali all'interno di una visione unitaria non ci furono cioè onestamente se sì, se sì, negli anni 60 questo voglio dire a fronte della necessità di cambiamenti che ponessero politicamente e idealmente diciamo, le, le due parti d'Europa che insomma le parti le società diciamo, al passo eh, il mondo politico al passo con i cambiamenti delle società se la risposta delle due parti d'Europa era stata tutto sommato simile nel senso che entrambe le parti d'Europa avevano richiamato la tradizione eh, comunista socialista in realtà o certi aspetti della propria tradizione socialista a quelle si erano appoggiati con gli anni 70 e con gli anni 80 soprattutto le risposte sono totalmente diverse in Europa orientale non c'è nel senso che i soggetti crollano nell'Europa occidentale le comunità sono mute nel senso che si permettono tra virgolette di svolgere l'attività di gestione del sistema economico in buona parte ma effettivamente l'elemento reattivo è il mondo liberale la rivoluzione degli anni Ottanta, la l'aceriana è quella che poi lascia un segno effettivamente molto significativo. Salvo però un aspetto importante, va, va ricordato, per cui poi mi fermo, è che effettivamente negli anni Ottanta l'atto unico è il delorismo, cioè la politica di Delors volta a scrostare le, le comunità di tutti quegli elementi, di quelle incrostazioni che avevano reso difficile la creazione di un sistema economico unificato, mercato unico, veramente integrato, però siamo sempre sul lato economico, prettamente economico. Manca l'aspetto puramente politico. Nonostante gli sforzi, le varie commissioni, i tentativi di, di, di, di creare, poi con Maastricht, da Maastricht in avanti, con, gli accordi, con i vari accordi, Maastricht, Amsterdam e così via, effettivamente l'aspetto prettamente politico si perde, si perde. E viene enfatizzato... Al contrario è proprio quello che vi dicevo, che, che ho sottolineato precedentemente, cioè il fatto che in fondo l'Europa poteva rappresentare un, una risorsa economica per i paesi a cui vi accedevano, che accedevano a essa, una risorsa a cui appellarsi per poter rimettere in piedi la propria, le proprie economie, eventualmente con i sostegni, con i sostegni della Commissione, ma anche però un soggetto purtroppo non capace di una propria autonomia politica reale, perché non capace di privarsi no, di quelle, cioè di, di depotenziare veramente progressivamente gli stati nazionali di quelle prerogative che invece sono, restano comunque centrali, cioè di fare politica estera. Di, di, di, C'è cioè un processo eh, eh, da... Oggi siamo all'Unione Europea, molte delle prerogative europee, si sono, diciamo nazionali, sono state devolute all'Europa, però non abbiamo ancora un governo europeo vero e proprio, e chissà quando mai lo avremo, se mai lo avremo. Capito? E questo è il portato delle insufficienze degli anni, degli anni precedenti, dei decenni precedenti, quando si è privilegiato un certo tipo di impostazione economica, economic, economica, quindi una politica economica e non una politica politica. Sono alcune notazioni che io vi ho posto lì, vediamo se, se, ma più che altro secondo me hanno, potranno avere, se ci rifletterete su, sugli appunti, se sono riuscito ad essere sufficientemente chiaro, potrebbero forse avere effetto tra qualche tempo, se ci ripensate, se ne rivalutate, rivedete le cose giuste o sbagliate che possono avere effetto sostanzialmente. spero che siano state comunque motivo di, di, di, così, di, di, di, di stimolo in qualche modo. Se ci sono domande, no no se, se avete però delle domande, eh, molto, ti ringrazio però, ho, ho apprezzato il gesto ma meglio se ci sono se ci sono se ci sono delle, delle domande molto volentieri, anche delle contestazioni, io vi prego, mi piace. Lei parla della Gran Bretagna come già possibile, quando ho parlato dell'uscita, quando mi sono i clementate delle elezioni inizio da la Gran Bretagna, un po' si nel del progetto, ma io sono l'idea che mi sono fatto, quindi un'altra è corso di suddistinto... Io stavo... così lei le posso chiedere, lei è, è già, eh, già una e fa un, sto un... un... A la specialista. Allora possiamo quasi darci del tu, siamo storici entrambi. No, in no, no, quindi, no, no, ma... no, no, direbbe, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dai, no, no, no, dai, dai, su, va bene. Okay. no, no, no, no, Fin da quando Churchill fece il famoso discorso di Falcon, mm -hmm. sostenendo che metà l'Europa era divisa una quantità di caro, lui avesse già messo le mani avanti, perché tanti studi gli, di gli storia hanno dimostrato che Stalin inizialmente non aveva alcuna intenzione di dividere l'Europa in due parti, anzi inizialmente fece lo quindi quindi il che aveva degli aiuti economici, mentre l'Inghilterra non ha già con la legge attizia e dopo aver ceduto le sue basi e agli americani aveva già comunque deciso di essere un massaggio degli Stati Uniti quindi scongiurando che mi sono fatto che la Gran Bretagna se avesse mai, mai partecipato alla nascita della Ceca sarebbe stata la gente privilegiata di Washington secondo me infatti hanno sempre preferito una specie di andrà Londra con New York rispetto magari a a, a rapporti con la francia lo stesso rigolo ciò ce non lo poteva vedere cioè mm -hmm. non lo teneva l'ONU ma considerava comunque francesco il paese una nazione sconfitta mm -hmm. quindi secondo me con questo è l'idea che mi sono fatto la Gran Bretagna ha sempre considerata l'America la sua principale alleata mm -hmm. e, e già il fatto del discorso di Cioci dimostrò che metteva già le mani avanti di un con possibile conflitto mentre mm gli -hmm. Sovietici aveva dimostrato degli studi non aveva alcuna intenzione di dividere l'Europa in due, poi c'è stata una serie di situazioni che sono avvenute, il blocco di, il blocco di Berlino, il colpo di Stato a Praga, che hanno in qualche maniera fatto nascere la guerra fredda, ma secondo me inizialmente non c'era, anzi la stessa Germania, c'è uno studio che inizialmente il piano originale, lei lo sa meglio di me, la Germania era dividerlo in 3-4 stati, distrugge totalmente l'impianto industriale e ridurla a quattro stati agricoli Il piano morrient. Il celebre contestato storico, io vengo a scriverlo. Sì, sì, sì, ha scritto una colonna. E quindi cioè, quel piano lì che durò qualche mese aveva l'obiettivo di proprio eliminare Germani faccia della terra, la stessa cieca, secondo, secondo me nient'altro che l'occupazione francese della Rua del 23, quando i francesi occupavano insieme ai in belgi l'obiettivo cioè, è, è sempre è. quello controllare la sì, sì, parte di controllo c'è molto del vero in quello anzi la ringrazio perché sono sottolineato quello, con i passaggi. Parole, mi io le dico una cosa secondo me in storia no, no no no ma per carità ma lo, lo dico a beneficio di in questo credo di essere abbastanza si possa definire un democratico storico democratico nel senso che eh, fatto salvo che uno o falsifica i documenti nel senso vede un documento e dice una cosa invece è il contrario di quello eh. oppure non so eh, sbaglia le date sbaglia. poi per il resto sull'interpretazione ci potremo confrontare ma mai scontrare potremmo scontrarci su no ma per dirle quindi quello che lei sta dicendo secondo me c'è molte cose che sono, sono anche come dire condivisibili per lo meno per esempio indubbiamente l'opinione pubblica britannica ovvero alcuni dirigenti britannici penso anche il vecchio Joseph Chamberlain nel tempo precedente insomma, a partire dalla seconda parte dell'Ottocento mettiamola così nell'ultimo quarto dell'Ottocento in avanti eh, il Regno Unito abbandona definitivamente l'idea di poter contrastare o opporsi al, eh, agli Stati Uniti alle aspettative e alle ambizioni egemoniche degli Stati Uniti nel mondo o perlomeno nella parte diciamo nelle Americhe mettiamola così e eh, quindi quando tu hai di fronte uno molto grosso i casi sono due o lo, lo azzani alla gola se ne hai la capacità oppure ti ci fai amico gli inglesi scelsero di farsi, amico degli stati, farsi amici degli Stati Uniti in linea di massima ragioni del conflitto non si, non si posero molto frequentemente fra i due stati ogni tanto paese che era debitore, allora gli inglesi saranno tipo la Repubblica Dominicana, le vicende del Venezuela, insomma tutta una serie di fatti che vabbè. Però in linea di massima quindi ha ragione, cioè per molti inglesi il rapporto con gli Stati Uniti era un rapporto che non doveva essere conflittuale. Infatti nasce la special relationship, poi successivamente e veloce, Ma la cosa fenomenale è che l'America era tutto per diventare una potenza antibritannica, era la più grande comunità di irlandesi, molti dei quali eredile, del infererano un certo. sacco di tedeschi, la maggioranza degli americani di regione tedesca, la German, Bell, i Deutsche, America, quindi la cosa eccezionale storia è che l'America, che ormai è una nazione principalmente irlandese, tedesca e italiana, si fosse set, a, alleata con gli americani, con gli inglesi, nessuno mette sottolinea questo aspetto, che la, no, è una eh, cosa strana eh, questa, Beh, io me lo so sempre... Sicur sicuramente, sicuramente aveva ragione, ma dico, e, e, e, però questo appunto, ne, secondo me è subito questa è un'opinione io credo che, credo che eh, tutto questo però non, non, non cambi molto l'elemento eh, diciamo di fondo che, che io eh, le dicevo cioè, secondo me la Gran Bretagna eh, in realtà appunto, si è tirata fuori dal, dal processo di unificazione diciamo, federativo confederativo la collaborazione o le collaborazioni europee eh, però in questo modo ha privato l'Europa del suo apporto che a mio avviso invece avrebbe potuto essere molto, molto positivo, questa nell'interpretazione nell degli eventi, su questo non so, cioè, che, che poi Churchill o altri fossero favorevoli, posso dire che però molti altri europei, non, eh, molti afghani non erano poi così... Eh, negativi e contrari al continente europeo semmai ecco, qui bisognerebbe riuscire a discutere ad, dovremmo approfondire quando la frattura fra Gran Bretagna e, Regno, e, e, e, e continente si, fa per, si percepisce veramente fino in fondo e, e, e diventa, si, si, si fa sensibile Perché secondo il mio punto di vista avviene non tanto nell'ottocento nel settecento quanto piuttosto proprio negli anni tra prima e la seconda guerra mondiale, forse addirittura è proprio la seconda guerra mondiale ad aver avuto da questo punto di vista un, un, un ruolo estremamente negativo, se si vuole, nel momento in cui l'Inghilterra, la Gran Bretagna, unico Stato, non viene occupato dai nazisti e si erge a, a, a versare. Però vabbè, questo è un... Uh, mentre fino ai primi del Novecento gli inglesi che andavano in, in, sul continente ci andavano sentendosi europei, ci sono proprio diari scritti di questo tipo senza, mentre dopo incomincia a esserci un piccolo, ci sono, vengono messe un po' le distanze tra, tra la Gran Bretagna stessa e il, e il, e il continente. Però l'assenza inglese, al di là di tutto, ha privato il continente di quello che le dice io l'ho detto, lo dico sempre, cioè secondo me, se vogliamo parlare di imperi o comunque di stati che hanno una visione eh, non eh, solo regionale ma globale, è la periferia che ha una funzione fondamentale, perché è quella che è in contatto con, con l'altro, direttamente in contatto con l'altro. Nella storia dell'imperi si è questo, è la, la periferia che crea problemi o è una risorsa, a seconda di come poi venga messo, venga vista la questione. E gli inglesi, tirandosi fuori, privano l'Europa, di coloro, diciamo, di una visione che è diversa e non, come dire, territoriale, cioè ter, ter, ter, terrena e, e, e invece che dovrebbe essere acqua, diciamo, attenta agli oceani, capisce? e questo è stato, un, è stato un volus che continuiamo a portarci dietro, in sostanza, continuiamo a portarci dietro, questo sicuramente. Questa forse era la sua osservazione, la domanda, un'osservazione, no, no, penso no, di aver lo, risposto. Lo, lo, detto, lo condivido pienamente, il fatto che io ho una, una visione mia parzialmente inglese, per motivi comunque. No, non che ce l'abbia con gli inglesi, che però io mi chiedo come avrebbe potuto l'Inghilterra dialogare con la Spagna franchista quando Franco sul primo che voleva tutti i costi di militare, perché ci sono una serie di fattori. Beh, se guarda i documenti vede che dialogavano. Posso garantire, nel senso che io ho visti dialogavano abbastanza, è complicato, insomma vabbè, d'accordo. Qualche domanda, ripeto, su quelle cose che ho detto, torno a dire, non ho avuto la pretesa di fare, spero di essere riuscito a fare un discorso abbastanza, cioè, un inizio e una fine coerente, però il, il mio scopo principale era quello, però, al di là di tutto, di porre una serie di problemi sul tavolo, che poi possono essere approfonditi appunto discussi rifiutati e quant'altro questa era la cosa importante al di là di tutto anche perché <coughs> la, la, la cosa che io chiedo sempre insomma in questi anni facendo le, i corsi di storia dell'integrazione europea mi sono reso conto che eh, sì certo è molto interessante vedere sono poi le domande classiche come si sono evoluti i rapporti fra gli stati qual è la visione gollista e così però in fondo è proprio questa dimensione continentale che secondo me manca, l'abbiamo persa in sostanza, abbiamo perso un po' questo, questa, questo, questo concetto, almeno non è così, non è così evidente, cioè, abbiamo perso la, la, la, la sensazione, la, la percezione dell'esistenza di eh, esperienze molto simili nelle società europee, dopo il 1945, che se invece venissero recuperate faciliterebbero il dialogo, veramente il dialogo e il superamento di una serie di, di, di comprensioni aporie, diciamo aporie, soprattutto che esistono nel sistema, nel sistema, nel sistema europeo, insomma. perché se poi stiamo invece a guardare come, come è nata la comunità economica europea nel 1957 e poi il piano Fouché, la commissione Fouché, il piano Fouché, la crisi della sedia vuota, la PAC e così via, perdiamo tutto quello che è una dimensione continentale che poi dopo ci riappare nel 1989 di punto in bianco e che ci cade tra capo e collo. Capite? Ecco, quindi il mio scopo era questo: andare un po' al di là della semplice, del semplice, del semplice, semplice analisi insomma, di queste vicende per, per sottolineare altri aspetti. Eh, ruolo dello Stato all'interno del, della, della ricostruzione europea, è, insomma nel 1945-1946-1947 è, è, è il ruolo dello Stato che ha all'interno dell'Unione Europea, che hanno gli Stati all'interno dell'Unione Europea oggi, nel bene e nel male in sostanza, quindi sono vabbè, ci so, sono cose che volete sottolineare? No, cioè, ti faccio la domanda io, tu eh, giustamente no? hai sottolineato... Eh, la centralità del nodo anni 70 e soprattutto 80, poi con l'economia sovietica che frana e poi crolla il sistema politico dell'Europa orientale e uno a quel punto avrebbe potuto aspettarsi, se sarebbe potuto aspettare un, come dire, Un'Europa che nella sua bipolarità occidente-oriente ricominciava a dialogare, a costruire un'identità comune, invece questo non è successo. No? Non è successo perché con la fine dei due blocchi in realtà quello che assistiamo sembra essere una perdita totale, o quasi, di eh, peso politico dell'Europa, almeno al confronto con i più grossi conflitti che sì. si vanno a, in un certo senso quasi a ridefinire bipolarmente. No? Ma questo perché è avvenuto secondo te? Eh, bella domanda, no, eh, Questo è sicuramente un aspetto. Guarda. Voilà. Cioè come se il ruolo dell'Europa si fosse sì. riaffermato negativamente. sì, no? sì, sì, sì, che... sì, Dunque allora, mh, qui, la, eh, qui la, la questione secondo me è complicatissima, nel senso che e qui però si va a toccare questioni che onestamente sono, no nel senso sono molto vicine a noi in primo luogo poi richiedono secondo me anche delle faccio conoscenze io ammetto di non conoscerci cioè la politica delle banche e quant'altro però faccio notare solo questo aspetto, lo mettiamolo in questi termini butto lì anche un'altra cosa che poi può essere forse utile approfondire chi erano, cioè negli anni 70 e 80 i paesi dell'Europa orientale si indebitano si indebitano fortemente in tesi quadra sono gli anni in cui esplode il debito pubblico italiano eh? da lì in avanti si esplode il debito pubblico anche di quei paesi là diciamo. si indebitano perché i paesi dell'Europa orientale cercano di, di mantenere di far sì che i loro paesi cioè i loro, loro popoli diciamo così, dispongano di un minimo di consumismo cioè prendono a prestito soldi per importare materie, eh, prodotti finiti Dall'estero, di fatto dall'Europa occidentale o dagli Stati Uniti, che loro non avevano, che non riuscivano a produrre, gli europei orientali non riuscivano a produrre. E si indebitano con chi? Con gli stati e con le banche occidentali. A un certo punto, nel post 89, mi piacerebbe sapere, ma questo appunto sono ricerche che dovranno essere fatte, chi determina certe politiche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le singole banche dei vari paesi, è chiaro che a quel punto la dimensione europea crolla. Cioè la partecipazione, se, la dimensione europea, diciamo la possibilità diciamo dell'organizzazione europea, a mio avviso, di agire in un certo modo, di prendere, è, viene fortemente ridotta. È fortemente ridotta. È a questo punto che l'Europa appare. Eh, diventa effettivamente uno strumento agli occhi, agli occhi di chi cerca di, di entrare all'interno della comunità economica europea appare uno strumento eh, per superare questa, queste difficoltà economiche ma niente di più di questo cioè, non appare un, un, un ideale reale qualcosa di idealmente appetibile perché effettivamente eh, come posso dire meritevole di essere, di, essere, di, essere, di essere raggiunto perché finalmente appunto si tornava nella casa europea si tornava a essere tutti quanti europei si tornava a parlare un linguaggio europeo si tornava una, a frequentare relazioni culturali l'Europa, la comunità economica europea l'immagine dell'Europa è l'immagine del Bancomat, che serve per rimettere insieme i cocci di un paese eh, o di paesi di economie disastrate e anzi peggio spesso quelle organizzazioni le stesse, Euro, le stesse organizzazioni europee sono quelle che appoggiano le politiche liberiste che sono servono capisci? allora a quel punto c'è questa scissione se vogliamo e l'Europa non funziona come, come, come, non funziona più come, come un vero e proprio ideale però anche in questo caso onestamente gli stessi europei occidentali degli anni, come dicevo, degli anni 80 70-80 con Grecia eh, eh, Spagna i paesi eh, ispanici insomma i beni della penisola iberica così avevano mostrato l'Europa come un'organizzazione alla quale si poteva accedere per cercare di, i paesi interno accedere per cercare di equilibrare i problemi che le caratterizzavano. Quindi, sì, è bella una cosa, questo poi è da, da, da, no, no, ma da, da, da, da approfondire, questo è una cosa molto importante. Cosa ringrazio? Gli amici di Lapsus, tutti quanti, siete sempre molto carini e molto gentili, come anche troppo alle volte, forse sì, forse, forse no. Grazie mille, tante e soprattutto ringrazio voi per avermi ascoltato, per questi problemi che avete avuto anche di spostamento, di orari e quant'altro. e Va bene, insomma, a disposizione magari per ricerca o altre cose in futuro, per approfondire, se vorrete, fin tanto con restorabilità.